La leggenda narra che in Cina, nel 2800 a.C., emerse dalle acque del fiume Lò una tartaruga molto particolare, sul guscio della quale c'era la seguente rappresentazione. Tale raffigurazione possiamo schematizzarla con una griglia 3x3, dove in ogni quadretto viene inserito il valore corrispondente al numero di pallini. Notiamo subito alcune caratteristiche. Sono presenti tutti i numeri da 1 a 9 ripetuti una sola volta. La somma dei numeri di ogni riga, di ogni colonna e delle due diagonali è sempre la stessa. Questa particolare tabella è un esempio di quadrato magico normale, chiamato quadrato di Lo Shu. Un quadrato magico è una griglia quadrata n per n, composta da n alla seconda numeri interi, in modo che tutti i numeri siano distinti e la somma dei valori di ciascuna colonna, ciascuna riga e di entrambe le diagonali sia costante. Tale numero intero è chiamato costante magica del quadrato. Un quadrato magico di ordine n è normale se è formato da tutti e soli gli interi da 1 a n alla seconda. Concentriamoci ora sui quadrati magici 3x3. Iniziamo a completare questa griglia in modo che risulti essere un quadrato magico di costante magica 21. Analogamente, provate a completare questo quadrato in modo da avere costante magica 6. Adesso completate il seguente quadrato. 13 più 12 più 11 uguale 36, quindi la costante magica è 36. Provate ora a completare il quadrato di costante magica 10. 4 più 5 fa 9, quindi qua devo inserire 1. 1 più 2 fa 3, allora inserisco 7 qua. 7 e 5 12, quindi qua meno 2. 4 meno 2 e qua 8. Ma 8 più 5 più 2 non mi dà 10, quindi arrivo ad un assurdo. Facendo anche i calcoli in modo diverso, giungo sempre ad una situazione che mi impedisce di costruire un quadrato magico. Quindi, sembra che non sia possibile completare la griglia in modo da ottenere un quadrato magico di costante 10. La domanda sorge spontanea: perché i quadrati precedenti hanno soluzione mentre questo quadrato risulta impossibile? Eh, questi sono i misteri insondabili dei quadrati magici. Ma che misteri e misteri, dietro tutto ciò c'è l'algebra! Andiamo a vedere come potremmo sfruttare l'algebra per capire perché in alcune situazioni è impossibile completare il quadrato. Iniziamo ad assegnare delle variabili. Ma in che modo? Assegniamo un nome a ognuna delle nove caselle? Mm, non sembra essere una buona strategia. Potremmo assegnare un nome a queste tre caselle A, B, C. E la quarta variabile sarà la costante magica, che indichiamo con S. Agli altri quadratini associamo dei nomi che sono combinazioni delle lettere B, C S. La somma di queste tre caselle deve essere S, quindi a questo quadratino assegniamo il valore S meno A meno B e di conseguenza qui avremo S meno S meno A meno B meno C che è uguale a B più A meno C. Analogamente qui scriviamo S meno B meno C e quindi qua S meno S meno B meno C meno A che è uguale a B più C meno A. Notiamo che la somma della seconda riga vale b più c meno a più b più a più b meno c, che è uguale a 3b. Di conseguenza, se vogliamo che tale somma sia uguale a s, condizione necessaria per avere un quadrato magico, dobbiamo porre s uguale a 3b. Nel caso visto prima, b uguale a 5 e s uguale a 10, quindi non si può ottenere un quadrato magico. In conclusione, solo con l'ausilio dei simboli è possibile dire con certezza se la congettura sull'impossibilità di costruire il quadrato è giusta. Infatti, tramite l'algebra, abbiamo dimostrato che in tutti i quadrati magici di ordine 3, la costante magica è uguale al triplo del valore del quadratino centrale. Nel corso della storia, i quadrati magici hanno sempre esercitato il loro fascino, addirittura in arte. Ma cosa sappiamo dei quadrati magici di ordine diverso da 3? I quadrati magici di ordine 1 sono costituiti da un solo numero e quindi non sono interessanti. Si può invece dimostrare che non esistono quadrati magici di ordine 2. Usando ancora l'algebra, supponiamo che esista un quadrato magico di ordine 2. Questo sarebbe della forma A, B, C, D. Dal momento che la somma delle righe e delle colonne deve essere uguale, avremmo A più B uguale a più C, da cui B uguale a C. In contraddizione con il fatto che ogni elemento della griglia deve essere distinto, molto interessanti sono i quadrati magici normali, che, come definito prima, contengono tutti gli interi da 1 a n alla seconda. Sia m la costante magica di un quadrato magico di ordine n. La somma dei numeri di ogni riga del quadrato vale m, e il numero di righe è n. Quindi la somma di tutti i numeri del quadrato, cioè degli interi da 1 a n alla seconda, è n per m da cui si ricava che n per m è uguale a un mezzo per n alla seconda per n alla seconda più 1. E quindi si può trovare la costante magica m che è uguale a un mezzo per n per n alla seconda più 1. Queste sono solo alcune delle tante e sorprendenti proprietà dei quadrati magici. Divertitevi a scovarne sempre delle nuove.